Buonasera a tutti! Dunque, uh, se siete qui è perché giocate evidentemente a One Piece Treasure Cruise, il gioco mobile di Bandai basato ovviamente sulla saga di Eiichiro lo diciamo tanto per sicurezza, così non ci sono <ride> Equivoci. Dunque, um, come saprete, o come insomma avrete almeno sentito, magari giocate i propri server giapponesi e lo sapete benissimo è stata rilasciata la versione 10.0, giusto stanotte, che ha richiesto un totale di circa 18 ore di manutenzione, tra straordinaria e prevista, ma siamo abituati. Che cosa cambia? Beh, un cambiamento ce l'avete davanti, intanto. Questa è una nuovissima schermata, schermata home, che mh, di base vi permette anche di sentire le voci dei personaggi direttamente da appunto la prima schermata, che questa schermata non l'ho detto ma è quella che si apre aprendo il gioco potete girare il timone per scorrere la ciurma attiva e vabbè queste sono migliorie grafiche più che altro in questa schermata troviamo dall'alto a destra il menu amici, sotto il menu mail, sotto ancora il menu notifiche a questa icona ci arriviamo dopo in alto a sinistra chopperman, lo conosciamo benissimo i menu in basso non sono cambiati un granché in basso a sinistra troviamo sempre il menu avventura poi ciurma poi di nuovo quello home, che è quello in cui siamo adesso. Questa la conoscerete bene in saluno e poi abbiamo il menu aiuto per qualsiasi altra cosa. Da dove partire? Partiamo innanzitutto appunto proprio da questo menu piccolo, col dugongo, che è l'isola um, risorse. Chiamiamola così, così si chiama all'incirca. Come potete vedere ci sono delle località, alcune sono bloccate con il lucchetto, altre sono già sbloccate. Sono andato un po' avanti. E come funzionano? Di base, ognuna di queste vi permetterà di raccimolare cose, di raccimolare oggetti. Quindi, ad esempio, questo albero qui vi, permette, vi darà gemme. Eh, poi c'è quest'altro che invece vi durerà un po' di stamina man mano che andate avanti. Man mano che si carica, insomma. Quest'altra qui invece vi darà evolver, cioè tartarughe, non so, granchi qualsiasi cosa vi serva per evolvere o potenziare personaggi ora come funzionano queste? vanno potenziate innanzitutto il pulsante a destra, questo qui, eh, serve, a raccogliere, serve a raccogliere quindi premendolo otterrete dei materiali in base a, a cose che poi vi dirò e quello sulla sinistra invece serve a potenziare il, um, la facility, chiamiamola così ci sono molti, moltissimi livelli di potenziamento per ciascuna di queste e di base potete farli salire con i biglietti che otterrete nella nuova modalità ci arriveremo dopo, il grado che raggiungerete nella nuova modalità questi sono i due requisiti principali poi, poi potete anche tra l'altro consultarli, non l'ho detto eh, tramite il punto esclamativo in alto a destra nella schermata di ogni facility Uh, ovviamente vabbè mh, per consultazione immagino sia comodo principalmente il numero di biglietti richiesti e il grado però mh, principalmente viene potenziato il tempo che alcune faciliti impiegano a, a raccogliere risorse e a, far, a darvele poi logicamente mentre per altra ad esempio questa che continua ad aprire viene mh, Ah, viene potenziata l'esperienza, pratica da quanto leggo. Eh, quindi è più facile che. Scusate non l'esperienza, vengono migliorati i drop. Ecco, quindi otterrete invece che, non so, tartarughe piccole, tartarughe anziano, tartarughe principessa, ad esempio. Questi due pulsanti. Allora, questo sulla sinistra è un overview delle faciliti che avete sbloccato, da cui potete tra l'altro accedere alle informazioni di potenziamento e al menu di potenziamento stesso. E il pulsante sulla destra invece che adesso non premerò quello giallino con le gemme serve a raccogliere in una volta tutto quello che c'è disponibile quindi appunto con un solo pulsante potete raccogliere già tutto sulla sinistra trovate il numero di ticket disponibili mentre in alto a destra eh, andiamo alla nuova modalità prima di tutto però, eh, prima che dimentichi di dirlo le facility si, mh, si riempiono col tempo questa ad esempio tra 40 minuti Um, aggiunge altri berri a quelli che otterrò e quindi oppure ad esempio tanto per ricordarmi un'altra questa delle gemme al momento dice che ottiene una gemma ogni 95 ore mentre invece potenziandola col tempo eh, ovvero dopo 40.000 biglietti e il grado oro nel pvp ogni 20 ore avrà una gemma il che significa una gemma al giorno all'incirca invece che una gemma ogni 4 giorni e mezzo più o meno? Andiamo avanti, clicchiamo sulla nuova modalità che è forse uno dei, dei più de, delle modifiche più aspettate di questa versione, eh, il nome, ovviamente, come leggete, perché è scritto anche in inglese è Pirates Festival. E di base una modalità pvp, il che significa che appunto potrete sfidare altre persone e ottenere ricompense. Come lo fate, tutto questo? Inizialmente il pulsante rosso, che vedete sotto il braccio destro di Ace, sono incrociati, non è sbloccato, quindi dovrete giocare, dovrete premere innanzitutto sul pulsante grigio che ho appena premuto io. Questo vi permetterà di accedere ad una schermata in cui vedrete dei nemici, delle squadre nemiche e sfidandole appunto, potrete andare avanti e sbloccare sia la modalità PvP vera e propria che eh, l'isola delle risorse e le facilities dell'isola delle risorse. Ad esempio qui... Uh, in questa ancora non sbloccata di Akainu dovrebbe esserci un'altra facility, non so esattamente di cosa si tratti, né questa qui sopra. Ah, ok, c'è scritto ricerca tesori, non so comunque di cosa si tratti perché non c'è spiegazione, però potete consultare. Un consul. mm, altro da notare in questa schermata vabbè, è che mm, ogni nemico ha una forza combattiva totale che è indicata dal simbolino della spada e mh, cliccandoci sopra potrete vedere anche un paragone tra la squadra avversaria e la vostra mh, ovviamente avendo un solo personaggio è bassino però mh, appunto col pulsante in basso combattete mentre con questo qui a destra accedete all'editor all di squadre avete un tasto arancione mh, che vi permette di generare una squadra casuale mh, che tendenzialmente sarà sempre la stessa da quanto ho notato avete invece al centro un tasto che vi permette di selezionare i personaggi tra tutti quelli che possedete quindi appunto come fate già per fare una squadra principalmente immagino e poi il terzo tasto è per cambiare la posizione dei personaggi all'interno della squadra da notare molto importante per ogni personaggio c'è un'iconcina rossa sulla destra della miniatura sotto al limit break che indica che stile Appartiene a quel personaggio, che stile di combattimento usa quel personaggio? Quindi, ad esempio, Luffy è un attacker, un attaccante, Shiraoshi sarebbe una healer, curatrice oratrice, e Odie Jones in questo caso sarebbe un difender, un difensore. Sulla base del personaggio e sulla base della classe a cui appartiene, quindi Shooter, Striker, Slasher, eccetera, potete grosso modo dedurre le abilità di cui fanno uso in battaglia per i PvP. Quindi ad esempio Snakeman, questa a ogni modo è la nuova schermata delle statistiche per i PvP, ci accedete dalla schermata statistiche del personaggio col pulsantino d'oro. E quindi dicevo per esempio eh, Snakeman che sembra essere un personaggio molto forte anche se non l'ho ancora provato, è in grado con la sua skill di aumentare l'attacco della squadra. Di, di 7 tier una volta, passati, una volta trascorsi i 60 secondi dall'inizio della battaglia, che dura 100 secondi in tutto. E, I personaggi quindi hanno una skill, che è la seconda, max ha, il livello massimo è 5, così per riconoscerla, e invece hanno anche una special, un'abilità speciale, che invece ha un livello massimo che oscilla tra i 10 e i 15. E, mm, si attivano in automatico perché questa modalità specifichiamolo è completamente in automatico, non farete assolutamente nulla e come potete notare e come teme, temevate immagino anche queste skill vanno maxate Questa è una schermata che non sarà familiare ai giocatori Global, lo diventerà prima o poi, forse presto. È la schermata dei potenziamenti personaggio, che è rimasta dalla scorsa versione principalmente, cioè piuttosto generalmente invariata. Scusate, a parte che è per questo pulsantino qui in basso a destra, che vi porta ad una schermata di potenziamento completamente nuova, ed è quella del potenziamento appunto delle skill per il Pirate Festival. Questi strumenti che al contrario di quanto suggerisce un'anteprima non sono bandiere ma sono pergamene, sembrerebbe vi permettono di potenziare il personaggio in un modo diverso dal solito quindi se io ad esempio ne selezionassi due adesso il potenziamento sembrerebbe avvenire quasi nello stesso identico modo ma in realtà non è così e si aprirà questa nuova schermata che vi permetterà di assegnare i punti alla abilità speciale o alla skill l'abilità speciale ovviamente è sempre la prima mentre la skill è sempre la seconda potete assegnarli voi oppure potete premere il pulsante rosso in alto che assegnerà i punti in automatico, in questo caso l'ho fatto esattamente come avevo fatto io però appunto potete deciderlo voi e logicamente una volta confermato è irreversibile come sempre quindi attenzione, però mh, di base questi materiali non sono troppo frequenti. Torniamo alla schermata Pirates Festival, alla schermata Home per qualche ultima considerazione. Il pulsante con la banderina in basso a destra vi permette di costruire mh, team. L'iconcina con la spada. E costruirebbe vi aiuta a costruire un team di tipo attacco mentre l'altra vi aiuta a costruire un team difensivo non cambia grosso modo nulla dovrete comunque costruirlo da soli però immagino sia un modo per sia per darvi un'opportunità ecco appunto di organizzare le vostre squadre in base all'assetto che volete scegliere e quindi tenerne memorizzate in quel modo un consiglio che vi do sulle squadre e detto questo parliamo anche dei, di, alcune, di alcuni nuovi arrivi all'interno dei filtri scorrendo la schermata dei filtri fino in fondo noterete che ce n'è uno nuovo tra i filtri normali questo è per il super typing che spiegherò più là mentre invece la barra più in basso è per il Pirates Festival in ordine il, la potenza combattiva totale al centro c'è il costo e a destra ci sono gli effetti speciali, quindi i boost durante l'evento. Passando nella tab di destra, in fondo c'è un'altra nuova tab, che è quella degli stili. Il mio consiglio qui è di eliminare l'ultimo stile, che in realtà è semplicemente un altro. E vi mostrerebbe tutti i personaggi che non hanno uno stile in, in Pirates Festival. Questa è una cosa molto molto importante, anche se non lo sembra perché in realtà i personaggi che non hanno uno stile durante il Pirates Festival non hanno neanche delle abilità durante il Pirates Festival se io per esempio prendessi Judge non c'è niente c'è soltanto il pattern d'attacco e quali nemici Judge attaccherebbe come vedete non ha un'iconcina a differenza dei personaggi che gli stavano intorno quindi anche non disattivando quel filtro mi sarebbe piuttosto facile riconoscere quali personaggi usare o quali meno Proviamo anche una lotta in pvp, essendo molto furbi prenderemo anche un avversario molto forte, eh, ho provato a costruire una squadra poco fa, non penso riuscirà, ma era per curiosità e scrupolo personale, così posso illustrarvi anche un pochino come funziona la modalità di gioco. Ok, come vedrete, come ho già detto, è tutto molto automatico, non dovrete assolutamente toccare nulla una volta iniziato lo scontro, verranno attivate le abilità appunto che si attivano già dall'inizio della battaglia, sono abilità di supporto principalmente e poi i personaggi inizieranno ad attaccare secondo uno schema preciso, quindi ad esempio gli attaccanti solitamente effettuano un attacco normale, due attacchi forti e un attacco a tutta potenza mentre invece ad esempio gli healer possono fare un attacco normale, curarsi o curare la squadra e poi fare un attacco normale o un attacco a piena potenza, questo varia a seconda del personaggio ad esempio adesso ho abbassato il tempo di carica della special di Carrot e ho aumentato la difesa della squadra il setup che ho scelto è un setup all'inizio abbastanza tattico, abbastanza di supporto Mm, quindi ho scelto dei difensori e dei supporter per, eh, per aumentare la potenza della squadra e la difesa ovviamente non sta funzionando però anche da questo si imparano ho quindi degli otto personaggi che avrete a disposizione questo ho dimenticato di dirlo i tre nella parte inferiore dello schermo saranno una sorta di panchina e verranno attivati quando alcuni dei vostri personaggi sono già stati eliminati si attiveranno sempre in automatico, si daranno il cambio tra di loro e come potrete vedere nella parte superiore dello schermo c'è un timer 100 secondi in totale, scorrono abbastanza velocemente, c'è un tasto per aumentare la velocità e i personaggi possono anche attivare delle... non solo le loro abilità speciali ma anche appunto delle skill le cui icone vedete appena sopra le icone della mia squadra, ad esempio queste Ok, come noterete i personaggi poi su schermo si scambiano di posizione, davanti, dietro, al centro e questo ovviamente viene anche preso un po' di mira, diciamo così, dalle abilità dei personaggi, quindi alcuni possono attaccare sul lungo raggio, altri sul medio, altri sul corto, altri ancora attaccano personaggi sui lati. Il pulsante rosso è quello che vi permette di accedere al, uh, al matching, al matchmaking. Questo è il PvP vero e proprio, qui combatterete con gli avversari ma ovviamente sarà sempre in automatico, non dovrete toccare nessun tasto. Come vedrete eh, ho tre avversari, vengono scelti tre avversari e poi tra questi tre io posso sceglierne uno con cui combattere. Il pulsante in alto a destra mi permette di ricaricare e quindi di cercare tre nuovi avversari con cui combattere. E poi abbiamo uno shop che funziona virtualmente in modo abbastanza simile a quello della treasure map. Da qui potrete spendere i ticket che otterrete lottando per comprare i materiali che vedete. C'è anche una barra per comprare i materiali dei personaggi, al momento non è attiva ma c'è. In alto a destra c'è un'iconcina che vi permette di accedere direttamente all'isola risorse. Tornando indietro invece in basso a sinistra trovate la sezione ranking per chiamarla così. La stagione è divisa in più parti, le preliminari divise in A, B e o C che sono tre periodi diversi appunto che durano circa 11 giorni ciascuno si direbbe e le finali o esibizioni che sono la stessa identica cosa semplicemente dividono tra chi ha vinto un certo numero di partite nelle preliminari e chi invece non ce l'ha fatta. Potete ottenere comunque delle ricompense in ognuno dei due casi, ma saranno ovviamente minori. Tornando in basso a sinistra abbiamo la classifica, il pulsantino a sinistra accanto a quello con le gemme. E appunto vi mostra come siete collocati in classifica. Accanto a quel pulsante troverete le ricompense sia individuali che per il ranking. Tornando alla schermata delle squadre invece voglio farvi vedere un ultimo dettagliuccio che è quello del Super Typing. Come ricorderete si tratta semplicemente di personaggi che possono utilizzare un'abilità capitano particolare. In quel caso appunto la attivano per tutta la squadra e attivano degli effetti particolari. Nel caso specifico della versione 10.0 al momento è attivo soltanto Luffy della nuova batch che è ottenibile tramite le missioni Chopper. Questo luffio particolare lo riconoscerete non solo perché è filtrabile tramite appunto il penultimo filtro, nel primo riquadro, ma anche perché ha l'iconcina del super tipo che brilla in alto a sinistra al posto del colore e insieme al colore. Aprendolo c'è anche un pulsante completamente nuovo che vi mostra quali condizioni e quale specie si attivano per il super tyling. Nello specifico caso di Luffy bisogna portare almeno uno dei membri della ciurma, quindi Uso, Nami, Franky, Robin, Chopper, Sanji o Zoro. Uno di loro e non deve essere un supporto, deve essere in ciurma. Se almeno uno di loro è presente in ciurma, però eh, sia dal, già dall'inizio della partita potrete utilizzare il super tiding di Luffy. E in quel caso appunto si attiverà mh, scorrendo verso il basso dall'icona di Luffy come attivereste una capacità capitano oppure uno swap di un duale si attiverà una special potenziata che farà un tot di danno ai nemici cambierà tutte le orbe in combacianti e inoltre permetterà a tutti i personaggi di colore giallo di ottenere il super tipo come Luffy e in quel caso appunto farebbero molto più danno del dovuto dunque questo è quanto per il nuovo aggiornamento per qualsiasi dubbio sono a disposizione nei commenti divertitevi e... e appunto ci sentiamo